ok ragazzi ci ritroviamo sul circuito di Algarve siamo su una Ferrari la Ferrari e volevo farvi vedere qualcosa che Slaidima di studio ha realizzato che altri non hanno fatto guardate bene lo specchietto se io mi sposto funziona cioè è uno specchietto attivo certo non al 100% però intanto vedete anche lo specchietto qua funziona il che aumenta il realismo ancora di più e con la stessa occasione volevo provare questa fantastica la Ferrari 900 e tanti cavalli 960 non, non mi ricordo bene ragazzi sono un po' impreparato ma non importa quello che importa è godere di questa fantastica e' appassionante Ferrari Cavallino rosso Oh raga potete dirmi tutto quello che volete eh! Però la Ferrari è Ferrari La passione Il cuore sportivo La tradizione italiana Sarò forse sciovinista, ma Quello che mi riesce a dare Come emozioni questo tipo di auto Che sia essa la 488 La 458 Italia La Ferrari senti che suono eh! è un inno alla bellezza e alla sportività quest'auto in Portogallo sul circuito di Algarve eh, e scarica tutta sta potenza senti qua 2,70 2,80 e si deve frenare Sì sì, lo so che sono fuori tracciato ma non me ne frega niente E qui in realtà virtuale ragazzi è veramente una goduria Guarda qui e si gira la testa per cercare il punto di corda si riaccelera in progressione e si fa ululare questo motore che poi è ultra tecnologico questo qui della Ferrari quindi questo circuito Chris Harris mi pare che ha fatto il mega test con la 918 Spyder la P1 GTR e la Ferrari e mi pare che il giudizio era che la Ferrari non era in testa in tutte le prove che avevano fatto ma era sicuramente stata selezionata adesso se i miei ricordi sono giusti come quella più appassionante quella che quella più arrapante passatemi il termine ragazzi e come dargli torto con quest'auto che è veramente appassionante Anche solo per girare da soli Senza corse, senza nulla E in realtà è virtuale con, sali, con questi sali a scendi ragazzi Se penso che un anno fa Avrei buttato giù tutte le budella Ed oggi riesco ad apprezzare molto molto bene Questi sali e scendi Con quest'auto che è veramente provo ad alzarmi per far vedere un attimino apprezzare mamma mia come canta anche se si deve parecchio anticipare ragazzi la Ferrari inutile presentarla ha già fatto la storia è appena uscita quindi Circuito di Algarve. Eccolo qua. Possiamo ammirare ragazzi. Guardate come è fatto molto bene il circuito di Algarve. Uno spettacolo. Mi viene quasi da appoggiarmi qui al bracciolo della, dello sportello. Se tiro fuori la testa. Guardate qua. Bene ragazzi, da Algarve Portogallo. Vi invito a lasciare un pollice in su. Se questa auto vi piace... Lasciatemi un commento, non esiterò a rispondervi, se non l'avete fatto ragazzi iscrivetevi al canale, tanto è gratuito e noi ci vediamo al prossimo video. Da Fabris è tutto, ciao!